All'interno dell'Agenda 2030 c'è molta attività di lobby, anzi si potrebbe dire che l'Agenda 2030 e 17 obiettivi di sviluppo sostenibile sono il risultato di una forte attività di lobby fatta da stati, governi, da associazioni non governative per sensibilizzare il mondo sull'agenda 2030. Questa attività di lobby adesso deve continuare da parte dei vari soggetti che a livello nazionale devono contribuire all'implementazione dell'agenda.